Ok, video al volo per una notizia totalmente inaspettata, mi hanno appena chiamato dall'agenzia dove avevo fatto un casting qualche giorno fa, e mi hanno preso! Mi hanno chiamato da Personal Trainer Studio per un casting fitness, quindi prima siamo andati a farci belli, con il capelluzzo a posto, e poi siamo andati in un posto sperduto a Milano a fare un casting, e per farlo siamo scesi addirittura nel dungeon! Quindi eccomi qua, io sono stato chiamato e sto andando presso la sede a girare. Faccio due versioni, se vedete questo pezzo vi devo dire che sto andando a girare un ipotetico spot fitness e vuol dire che ho firmato una qualche liberatoria e non posso ancora dire il nome, almeno finché non esce il video finale. Oggi si gira alle 13, io non sapevo cosa mangiare e sono stato leggero perché non vorrei vomitare in diretta. E con questa carica entriamo! Ok, eccomi. Allora, questa doveva essere la parte del video in cui vi mostravo un po' di dietro le quinte, qualche timelapse, parlavo con altri... Attori come me, in realtà appena siamo entrati ci hanno sequestrato il telefono perché è un progetto super top secret Anzi per la prima volta vi chiedo non condividete questo video E questo è il primo problema, il secondo problema è che dovevamo finire alle 18 ma sono le 18.30 Esattamente l'orario in cui inizia un seminario di Roberto Re dove devo praticamente volare L'unico metodo che mi viene in mente per arrivare in tempo è questo ok ce l'ho fatta entriamo oggi è tutto un seguire cartelli oh che tentismo Roberto è?